Buonasera, Gabriele Guidi, piccolo imprenditore tosco milanese, eh, Allora, cerco di, di illustrarvi quelle che secondo me sono le esigenze che Pippo dovrebbe portare avanti nella, nella mozione congressuale per quello che riguarda le esigenze dell'imprenditoria oggi. E credo che vi stupirò un minimo nel dirvi che non chiedo abbassamenti di tasse, non chiedo licenziamenti facili e non chiedo che gli operai vengano pagati meno ma di più. Il nostro problema in Italia in questo momento è principalmente un problema di legalità perché per un'azienda come la mia che tenta di essere un minimo etica nella politica redistributiva del reddito e quindi che cerca di non pagare nessuno meno di 1.100-1.200 euro al mese perché crediamo che sia diciamo, il minimo indispensabile per vivere e per cui i più alti in grado che saremmo io e mia moglie non prendono più di 5 volte quello che prende il, il più basso dell'azienda in quest'ottica, e paghiamo ovviamente tutte le tasse, tutti i contributi, tutto quello che dobbiamo pagare, eh, siamo un'azienda perfetta sotto il punto di vista della sicurezza, non, non abbiamo infortuni, e ci sono 40 persone che lavorano con noi, eh, il mio più grosso concorrente in questo momento è l'illegalità, cioè le aziende che invece di eh, pagare tutto quello che devono pagare, hanno un 30% del fatturato fatto in nero, non pagano i contributi ai propri dipendenti e così via. Cosa succede? Che queste aziende riescono a fare quei famosi fondi neri, che io ovviamente non faccio, e che poi servono a garanzia del sistema bancario che continua a dare fidi a queste aziende. Questo è un classico processo che in economia chiamano di adverse selection, cioè di selezione avversa, in cui si va a premiare, invece di premiare le aziende più meritevoli, più innovative, più oneste, si va a premiare le aziende più disoneste, più incivili, come le chiamo io. Sempre a proposito di legalità c'è anche un altro grosso problema che eh, noi aziende dobbiamo affrontare che è quello dei tempi lunghissimi del recupero crediti, cioè che quando qualcuno non ti paga te ci metti anni per riprendere quei soldi e in ultimo c'è cioè il grosso problema che invece di disincentivare questi atteggiamenti, questi comportamenti hai una legislazione che di fatto li incentiva, nel senso che io che eh, fallisco per eh, bancarotta fraudolenta ho la possibilità, non io direttamente ovviamente ma mia moglie, mio figlio, mio zio, mio cognato di riaprire la stessa azienda andando a prendere le stesse attività che aveva la prima che è fallita e continuo ad andare avanti finché non fallisce anche quella lasciando buchi in giro ecco secondo me queste sono eh, le basi da cui ripartire per avere un'imprenditoria che sia di tipo europeo veramente e queste sono le cose che allontanano le aziende estere dall'investimento in Italia. C'è un altro aspetto più politico che manca all'imprenditoria italiana, è qualcosa che ci manca ormai da 30-40 anni, cioè una politica economica, una politica industriale di questo Paese. L'imprenditore per definizione ha bisogno, come diceva ieri Barca, lui ci chiamava capitalisti, a me piace di più imprenditori, eh, l'imprenditore ha bisogno di avere una linea politica, cioè sapere se fra vent'anni, trent'anni il paese... Eh, crederà ancora in quel determinato settore, vorrà arrivare lì. Considerate che vent'anni fa la Germania ha detto, ok, nel, il nostro obiettivo nel 2010 o 2015, non mi ricordo, è avere almeno il 30% del fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili interne. Era un obiettivo ventennale, ovviamente non è una cosa che fai in due minuti. Noi in Italia questo non ce l'abbiamo da almeno 30 anni, cioè navighiamo a vista e vabbè. Finisco con le proposte di innovazione molto velocemente perché il tempo è già finito, proposte che trovate anche nel libro di Pippo delle 10 cose e che riguardano politiche di partecipazione alla gestione d'azienda delle persone che ci lavorano. Cioè secondo me c'è la necessità in Italia di fare un salto verso quel modello di cogestione tedesca con all'interno i sindacati nei vari consigli di amministrazione più che sindacati, scusate, rappresentanze dei lavoratori all'interno dei consigli d'amministrazione con un rovesciamento dell'ottica che fino adesso è stata competitiva fra capitale e lavoro adesso deve diventare collaborativa, è già diventata, solo che la politica non se ne è accorta niente, io ho tre proposte che trovate nel libro di Civati le 10 cose, non le sto a leggere